Salve, oggi parliamo di Simone Stick. Simone Stick è un software che eh, crea un, un mondo virtuale, quindi una, sim, una simulazione, che non è collegata a internet. Eh, discorso che si fa interessante se per esempio si vogliono fare dei, degli esperimenti, provare delle cose, o dal punto di vista dell'insegnante, eh, se non si ha la connessione a disposizione della scuola, oppure se si vuole prima lavorare eh, sul, sul building, quindi sulla costruzione del mondo con i propri ragazzi per poi quando si è pronti esportare eh, le proprie costruzioni in un vero mondo virtuale. Molto interessante dunque per degli educatori. Allora, il software stesso e questo si trova nel sito simonestick.com Nel mio caso particolare mi interessava eh, mettere, creare questo mondo virtuale su una pennetta, quindi una memoria esterna al computer, in modo da portarmelo da casa a scuola oppure da un computer all'altro eh, all'interno della scuola. E per questo si può fare anche se eh, il software non nasce per questo nasce per essere mh, scaricato sul proprio desktop sul proprio computer comunque si può fare e in questo caso bisogna eh, installare, cioè scaricare sulla pennetta questo file qua, il single sim zip file e non quello sopra allora questo è ciò che io ho già fatto sulla mia pennetta ecco questa è una pennetta e io ho scaricato questo, questo file qua, che è quello che vi ho mostrato prima e, quindi all'inizio nella mia pennetta vuota io avevo solo questo poi cliccando, aprendo, ho cliccato due volte e ho aperto poi ho cliccato su estrai tutti i file ed è successo quello che vedete qua, cioè sono comparsi tutti questi altri file compreso questo Ehm, questo è tecnicamente un server virtuale cioè mi permette di far girare tutti gli altri ehm, come se la mia pennetta fosse un piccolo computer questo però non è ancora sufficiente perché ehm, per, vedere, per entrare nei mondi virtuali o anche solo per vederli ci vuole un visualizzatore ecco qua nella pagina che vi mostravo prima, il visualizzatore proposto è Imprudence. E il problema con Imprudence è che è ormai un visualizzatore obsoleto che per esempio non supporta le mesh, cioè alcuni oggetti che ormai si trovano in tutti i mondi virtuali, quindi in realtà è piuttosto limitato è stato sostituito da un, un altro visualizzatore che si chiama COQUA e adesso andiamo a cercarlo. Per trovare COQUA è sufficiente scrivere il suo nome in un qualsiasi motore di ricerca. Ecco qua. raggiungiamo la pagina allora a noi serve eh, fare il download del tipo che si adatta alle open sim perché la sim è un è una OpenSIM. in realtà allora scegliamo uno dei due siti da dove si può fare il download io ho un sistema windows quindi Uh, intanto devo scegliere Windows benissimo, ho cliccato qua no, questo non va bene perché questo è per Second Life questo va bene scegliamo anche questo, uno dei due, o questo o questo ecco che il messaggio dice che il download sta per iniziare, anzi è ormai lanciato eccolo qua, allora salva file e come vedete va già automaticamente nella pennetta, e qui va benissimo. Salva. Adesso ci vorrà un po', perché è un file abbastanza pesante. Il nostro viewer è comparso nella pennetta, si vede qua, adesso lo lanciamo e lo installiamo. linguaggio di programmazione in italiano e controlliamo però che sia sulla pennetta, non va bene perché qui c'è scritto C allora sfogliamo e andiamo a scegliere nel computer la nostra pennetta ecco vedete che è cambiato, installa ecco che il nostro viewer è stato installato nella pennetta. Allora adesso come facciamo a partire? Innanzitutto avviamo il Movis, il server è possibile che il computer ci chieda il permesso di, di farlo partire a me non è successo perché ho già provato due o tre volte, comunque quando ci sono le scritte verdi qua vuol dire che sta funzionando a questo punto devo andare a aprire la nostra OpenSIM che sta in DIVA, R, eccetera, eccetera dentro BIN si scende fino a trovare OpenSIM ecco, il primo di una serie è questo qua che ha questa icona e si chiama OpenSIM 32bit Launch allora doppio clic e parte qui sta lavorando adesso ci vorrà ci vorrà qualche eh, secondo per avviarlo poi naturalmente dipende dalla velocità del vostro computer dalla vostra memoria RAM questo computer è un po' vecchietto e quindi ci mette un pochino quasi finito, finito l'avvio, adesso torno indietro, siamo sempre qua, no? torno indietro e avvio il visualizzatore che come vedete è questo. Eccolo qua, l'applicazione. Non è sufficiente però avviare, devo dare al visualizzatore eh, un'informazione molto importante, e cioè dove andare a cercare eh, la simulazione, la sim, quindi il mondo virtuale che è eh, da visualizzare. Come si fa questo? bisogna eh, mettere nelle preferenze perché qui c'è l'elenco dei mondi abilitati e come vedete, sì c'è è questo, uno di questi local host dovrebbe andare bene allora proviamo uno no, questo non è, è Second Life non va bene l'altro neanche questo va bene allora eh, proviamo a Grid Manager ecco, aggiungiamo una nuova grid questa volta si chiamerà eh, non così, bensì 127.0.0.1 zero. punti. Nove, e zero. Proviamo a applicare. Ecco Eccola trovato. Vedete che è comparso. Allora diamo. apply. OK e a questo punto qua scriviamo nello username scriviamo simona spazio s t i c k password 1 2 3 ecco che compare il mondo Questa volta ha funzionato, la prossima volta non dovremo più impostare la grid che è già stata impostata la prima volta, entreremo di nuovo con la medesima password, quindi Simona con S maiuscola, uno spazio, stake con S maiuscola. Questa è come si presenta Coqua, un po' più evoluto rispetto a Imprudence però funziona perfettamente, infatti se io clicco sul destra mouse e clicco Create, ecco che mi compare assolutamente, posso fare quello che io voglio, il mio mondo funziona perfettamente. Come faccio per spegnere? Per spegnere spengo eh, normalmente il mio Viewer, cioè vado in alto a destra, clicco la X, clicco Esci. Ed eccomi tornata qua. Ricordiamoci che sono sempre attivi la sim e il server. Eccoli qua. Ora per uscire correttamente dalla sim, nell'ultima riga di comando che è questa, dove si vede il cursore. Eh, inserisco la lettera Q, che corrisponde al comando Quito, ovvero esci, e clicco su invio. Ora non mi resta che eh, chiudere il server, clicco su stop server, aspetto un attimo che le scritte diventino rosse e poi clicco su end.